bella raga oggi siamo in un nuovissimo video di anti stress eh, faccio vedere veloce perché io ci ho già giocato faccio sentire un attimo il rumore Eh beh questo Figo? Non tanto. Questo Pure questo, pure questo non è fastidioso, eh? poi abbiamo questo, poi abbiamo questo a mano, proprio, questo attivo, questo Se i segreti sono 15, sono 35 non serve a niente questo. Sono tantissime dita, eh, raga, tantissime dita. No, come. Vabbè, non, non è non è una bilancia il telefono. Questo che è il miglior antistress del mondo. Questo non me ne frega proprio un cavolo, infatti io l'ho saltato subito. Vammi a prendere un bicchiere d'acqua, vammi a prendere un bicchiere d'acqua. Sto scherzando ovviamente, raga. Che figo. Uh. Non credo, sia figo. Mi piace video spinner che non ho ancora capito così ho capito poi facciamo questo poi abbiamo questo E vabbè ma che casino è ho fatto pure lì ma fra okay. Qua cosa succede? Ma perché va in gravità? Ma cosa succede oggi a sto bicchiere? Vabbè. Ok, vabbè. È questo che, non fa, che fa schifo questo che è bellissimo una volta ci ho fatto pure un video però sono nel gioco vero non virtuale poi altri livelli che non ci voglio fare questo questo che è il più antistesso nel mondo mi sono sbagliato questo è il migliore antistesso del mondo Perché vi consiglio di scaricare questa applicazione o se non la scaricate quindi non volete scoprire queste bellissime bollicine Rega, nel mondo c'erano più di 10.000 scaricati, questa roba. Oh, cavolo. Vabbè. Poi abbiamo questo. Fino a non tempo. Sono bello? Rega, cosa c'è scritto? Uh, forse la devo fare in inglese. It's beautiful. It's beautiful. Grazie, non, non ho detto niente. Vabbè, questo qua io ci sono sempre. Sentite come sono bene. Penso come si dice poi parlo con voi Beh raga questa era la mia, era la mia Esibizione Prendiamo con la prossima Figo questo Non so se ho provato Era arrivato a un certo punto Figo eh? Altrimenti non facevo il video questo qua mi sono reso subito, però dai, regà, eh. prima o poi lo troveremo, no? No, mi arrendono da qua. Un'ipnosi che non funziona. Quindi regà, non fa niente. Perché dobbiamo farlo bene, dobbiamo fare un vaso, beh, vabbè, bene, lo fatto bene. E continuo così. Poi c'è questo. No. Va bene. Poi questo. Che non mi piace. Questo che è molto bello. No, man, <laughs> I No. e poi raga prendiamo questo Io non capisco il senso non mi piace questo <susurra> Che mi sbaglio o cresceva tu O cresceva, o cresceva Non mi sbagliavo Vabbè Faccio questo Faccio questo Un altro di quelle cose strane Faccio questo faccio questo, figo. Poi c'è questo che non ho mai provato. Quindi proviamolo. Vabbè, no, questo qua, perché è arrivato fino a questo. Poi avevo cose da sbrigare, quindi non ci sono riuscito a fare questo. È ma è bello. Proviamo questo che non è ancora pronto. Vediamo qua è impossibile. Vabbè, chi se ne eh, Questo? Ah! Eeeh, pure, pure! Eh, figo, vabbè. È più figo questo, però basta. Questo, che cos'è? Uh, figo! Mi piacciono sti giochini. Anche se non mi rompono, questo non lo so. <susurra> Non ho altro da dire che urlare è figo Non ho altro da dire Cos'è sta roba? Fa schifo Abbiamo questo Amazon slime Abbiamo questo I, è bellissimo figo però più bello è vero nella vita reale rompe mi rompe mi rompe pe. Non vedo Ah! Ma gli ho rasato la testa. Ecco. Hai i capelli? la barba, ma ora non è più niente. Wow, bello. Ma non mi rompere, ma Se avorro non si può, ma allora. Vabbè. No, Questo è figo. Provo a degustarmelo, vabbè. dura più del video di prima però, per, però questo è bello raga dura di più del video del, del lobby che ho fatto prima però questo qua è bellissimo bellissimo poi qua abbiamo questo Non mi va Non pulisco mica io qua Figo eh. Facilissimo Non l'ho neanche preso Vediamo questo. Troppo bello questo. Basta però. Questo che cos'è? Ah. Ah. Ovviamente no. Give you back. Questo che cos'è? Oh, però è troppo bello. Aspettate che cavolo è sta roba, tipo un puzzle stranissimo vabbè, non riesco a farlo questo pure troppo bello oh, okay, dai, questo che cos'è? dai ma che scatole di di, di ecco va bene ecco che schifo ma va a fare un roto se tieni così with pack Guarda prova gratis. Feci Sono... tutto in 10 minuti. Come operare Bitcoin? 10 minuti gratis. Invece che comprare, figo. Raga. Mamma? No, mamma. Mamma? No, mamma. Mamma? Non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, mamma, non mamma, <ride> facile, facile, poi, schifoso, poi questo, le avventure di Pinocchio, ma wow, non c'è scritto niente, che bello, ma io non li metto a questo libro, le avventure di Pinocchio, mm. Fa schifo. Ci lamento. No! Questo è anche uno dei migliori antistesso. Anche se migliore la dolcina. Cos'è sta roba? Vinco io! Vinco io! gente però, eh! Ai, gioco trisso! Ok, giocino attrisso! C'è un altra. Che è difficile giocare con questo qua è eh? Tipo il telefono è intelligentissimo È incredibile Che stupido In modo proprio banale Prima ho perso In un modo veramente banalissimo ma lo... Dai ma ha imbrogliato sto qua ah, faccio... Ora lo imbroglio lui Uh -huh. Ah no, niente, non ho imbrogliato niente, ho solo peggiorato le cose, potevo fare vin. No, raga, potevo fare la... La storia. no, che stupido, dovevo fare la cosa. Sì, sì, sì, sì, sì. Raga, abbiamo capito il modo per vincere. Ah, cacchio. Ma mi ha bloccato, ma sono così e so giocare a Tris. No, ma è imbrogliato questa volta te la faccio per ora devo fare il coso di prima e mi de devo impedire che questo qua me lo blocchi cacchio. Oh! senza che mi accorgessi vabbè sti cacca cacchi, bella fra bella fra eh, che, bello, che bello, che bello, che bello! Sto vincendo sempre! Cioè, in realtà sto perdendo quasi sempre! Ma vinco sempre! Mi sembra che il tipo il cellulare! Che ha il tilt, non sa più le soluzioni per vincere! Questo non ha vinto nessuno, devo dire la verità. No! Potevi metterlo là a e vincere! E comunque ho vinto comunque. Dai, che cacchio. No, no, puoi fare così è divertente giocare a questo con un niente un giocatore cos'è? uuuuh ma è figo wow che figo però io vendermi la vittoria pure io vabbè che schifo cos'è? Ah! Mo. No. Questa la sabbia. Cosa? Vabbè, proviamo questo. Boblox, Boblox, Boblox, Boblox! E eh, ma che schifo però sempre però no Che cacchio! uh, È figo veramente ma... Tipo Tage Ball! Quella cosa là! Boom, Bingo! Tombola! Bingo tombola! Qua. Uh, Oh, e nani nani. Io voglio mangiare le patatine fritte di McDonald's quando finisce la quarantena. Forse. Mangerei una... tantissime patatine. Lega la quarantena come va voi? Vabbè. Spero bene. E eh, comunque, beh. Eh, la quarantena è una cosa bruttissima. Anche se c'è meno inquinamento, certo. però non ho volendo, tantissime persone. Comunque, oltre a questa riga, non posso più lanciare. Quindi, devo fare Uh E devo lanciare il rettilineo. Devo tipo contare tutto. è eh, tipo matematica, sta roba. Già che io, già che io, matematico faccio gli allenamenti sempre. Mi fate fare pure sta roba? Che cazzo. Non so fare un cacchio, perché è un giocato altrimenti... Altrimenti... Eh, Questo è un nuovo mostro! Eh, vi dimostro. Comun <ride> è figo quello che ho detto, che se ne frega. Perché l'ho detto. Allora... Cosa... Uh, che cacchio? N non lo capisco però vabbè. Poi proviamo questo. Figo, rega, figo. Otto. Otto. Quattro. Tre, tre, tre. No, sei. Otto. come faccio a prendere la vittoria? vabbè oppure, oppure abbiamo questo ah, a me è un pezzo e eh, vabbè ma non mi piace il puzzle così cos'è? sdraiati sul letto e guarda il cielo sdraiati sul letto e guarda il cielo come? ok raga lo faccio lo faccio sono sdraiato sul letto e devo guardare il cielo raga bellissimo seguendo sotto di me c'è scritto sempre sraiati sul letto e guarda il cielo anche lì c'è sul letto anche se ho la cover da mettere alla camera è figo Figa. non si vede neanche la mia mano è figo comunque sono ancora svegliato sul letto perché mi piace sti eh. cacchi sti cacchi ancora sti cacchi ciao oh. Ahí ста. So... Есть. Just... Ты Eh, direi che ho fatto eh, proviamo quello del Rubik non si, fa non si può fare qua c'è un po' scaduto Rega ho finito però però gratis 10.0 10 ok mi posso divertire di nuovo Ρίγα, πάλι δε Παύ μου, κύστο Γελήνο, ρίγα! Γελήνο! Παύ μου, κύστο Παύ Non la banana Chiedina Lino Ok Chiera Banana Eeeh, che bravo El mío. i capelli. Sta schifo Proviamo poi questo. Bello, raga, molto. Bello veramente. Raga, questo qua è il migliore. Anche se ho già l'applicazione oh, Ho potuto pure ma Non volevo comunque Ho già l'applicazione la, oh, Raga abbiamo finito Non ci fermiamo così per questo video Anche se è durato tipo 30 minuti Un gioco Raga cosa suggeriamo? Non so se ti c'è il in dov'è Photo. Perfetto, andiamo qua e sugliamo un collo, invia thanks you, io ho inviato il gioco, e comunque ragazzi noi ci facciamo così, ci vediamo nel prossimo video, salve.